Ma vede, forse, non lo so, era un po' perché subito eh, subito secondo me dovevo finire la guerra. E poi dopo, quando sei dentro a una cosa, diventa talmente una cosa. Non so neanche come dire. Per me eh, era diventato un, un obbligo, una cosa che dovevo fare, dovevo fare come magari eh, fare i lavori in casa, così, era anche quello un lavoro che io dovevo fare. E, e si faceva con talmente tanta, tanta volontà, non ti pesava tutti quei chilometri da via Emilia che partivo da San Pietro al mattino e arrivavo secchio nella sera. Con i piedi che mi sanguinavano, mi facevano fare i scarponcini tede, gli inglesi. Mi facevano, mi davano i scarponi, mi mandavano dal, dal calzolaio e, e poi vestavano questi scarponi inglesi e mi facevano le scarpe adatte per il mio piede però erano in camminare tutto il giorno dentro queste case, io arrivavo su dicevo, ma, ma se io non ne posso più, io, cioè, mi fa male i piedi, che chissà, dai va, va giù, perché io quando io arrivavo su, che avevo consegnato, se andavo bene, mi diceva, prendi le forbici, avrai anche le unghie lunghe, va a fare un bagno ai piedi, e poi dopo vedrai che stai meglio. E Andavo in una casa dove c'erano due signori anziani, quello io stavo bene quando andavo là, perché dormivo in un letto e poi mi riposavo, almeno una giorno, il giorno dopo mi facevano due volte la polenta, a mezzogiorno e alla sera, Una di castagna e uno di frume di, di Gran Turco, però, però stavo bene, stavo bene, mi riposavo, e veramente poi ero, ero lì, veniva anche qualche altra ragazza, ma in particolare lui voleva sempre che andavo là, io non stavo mai. Vizio mia sorella Poretta dormiva sempre nelle capanne, nelle stalle dove capitava. Subito sì, subito dicevo io, ma, ma non so perché, so perché devo fare io questo lavoro? Subito eh, dicevo così perché io lo devo farlo. Ma vedevo che c'era bisogno di fare queste cose secondo me. Era un dovere di fare qualche cosa. Mio padre ad esempio quando eravamo piccoli, anche piccoli, quando c'era un contadino che faceva... Facevano i fieni, facevano raccogliere il grano, così mio papà diceva: Andate a aiutare quel signore, ormai se viene a piovere, magari dai che prenda su questo raccolto. E noi tutti i bambini andavamo a aiutare così, e, e secondo me questo dovere c'è sempre rimasto.